Questo legno con le schegge è messo davvero molto bene. Meglio dargli una levigata. a questo punto non ci si sta direi che a questo punto le schegge su questo legno sono molte di meno adesso dovrò bucare da parte a parte questi due legni per unirli con una barra filettata magari anche due Alla fine ne ho fatti due, ora praticamente ho fissato in due punti questi due legni che andranno poi a bloccarsi all'interno di queste due barre metalliche qua ho una vita un po' più importante da 6 mm quindi tiene di più andrò a fargli passare da parte a parte questo legno e poi fissare un altro legno che andrò sempre a bucare nell'altra direzione di modo che viene una cosa così scusate il gesto per fare leva meglio adesso quando andrò a fissare questi due legni svaso un po' da questa parte così il legno si va ad appoggiare nella parte più esterna e quando stringo rischia meno di snodarsi perché deve rimanere fermo una volta costretto. Così direi che ci siamo. E questo assomiglia già al risultato finito, senza lampada. Quello che ho appena fatto è stato fissare due gommini con la colla a caldo per aumentare questa presa perché ho paura che una volta che ci fisso la lampada il peso sia troppo alto e tutto quanto si fletta. Ora, la parte meccanica potrei dire che è finita. Rimane la parte elettrica, che sono due saldature e due spine da mettere. Più tardi la faccio e per stasera mio nonno si trova a regalo di Natale. i miei nonni e questo è il loro presepe e finalmente sono riuscito a montare questo attrezzo sul dovuto piedistallo quindi mio nonno potrà utilizzare la lampada infrarossi mentre si trova sulla sua poltrona